mm <laughs> se tradire fosse solo limitare quello che tu puoi pensare a differenza dell'agire le costante violentare dovete ragionare poco prima di morire vomitare poi e le illusioni di nazioni soffocate da porzioni di culture e divisioni saltando da cognoni che senza troppe ragioni festivano i ladroni a caccia delle tue mansioni distruzioni Sei locale, sai non individuare, Come un sintombo razziale che nell'internazionale. Questo è un po' parziale e benessere sociale, c'è di poi. Le illusioni dinazionali sono pagate da porzioni di culture e divisioni. Soltanto da coglioni che senza troppe ragioni. Distingo a voglio terroni e cazzo delle tue massioni distruzioni. Beh. Yeah!